Buongiorno e un cordiale benvenuto agli ospiti convenuti. A inizio la cerimonia di firma dei protocolli di intesa sulle modalità di collaborazione del progetto Bandiera Centro Nazionale di Medicina Computazionale della Regione Liguria e del protocollo di intesa per la realizzazione dei progetti Bandiera Hydrogen Valley. Ai sensi dell'articolo 33,3 lettera B del decreto legge 6 novembre 2021 numero 152, convertito con modificazioni della legge 29 dicembre 2021 numero 233. Introduzione del Ministro per gli Affari Regionali e le Autonomie, Maria Stella Gelmini. Buongiorno a tutti, ringrazio il presidente Draghi, i colleghi, il ministro Cingolani, il ministro Messe e il ministro Speranza. Un saluto e un augurio di benvenuto al presidente della conferenza Massimiliano Fedriga, al vicepresidente Emiliano, al presidente Bardi, alla presidente Donatella Tesei e al presidente Toti. Eh, siamo qui per concludere una, i primi sei progetti bandiera. Sapete che all'interno dell'articolo 33 del decreto di governance sul piano nazionale di ripresa e resilienza è stata ritagliata la possibilità in capo a tutte le regioni italiane di individuare un progetto particolarmente significativo, un progetto eh, simbolico legato appunto alle sei missioni del piano. Ringrazio il Presidente Toti per aver scelto un progetto unitamente ai colleghi, il Ministro Messe e il Ministro Speranza, legato a un IRCS computazionale, mentre le altre Regioni hanno scelto di contribuire alla decarbonizzazione attraverso dei progetti legati all'idrogeno. E quindi oggi cominciamo con questi primi sei progetti, ai quali ovviamente ne seguiranno molti altri. Anche altri colleghi eh, di governo stanno eh, contribuendo al finanziamento nell'ambito eh, non solo della salute, dell'università, della transizione ecologica, ma anche della transizione eh, digitale, del Mezzogiorno, per citarne solo alcuni. E quindi ci auguriamo, nell'arco di qualche mese, di poter completare la conclusione dei progetti bandiera in tutte le regioni italiane. Intervento del Ministro dell'Università e della Ricerca, Cristina Messa. Sì, eh, buongiorno a tutti. Saluto. Eh, tutti i presenti e eh, ringrazio per questa iniziativa eh, la Ministra Gelmini. Eh, il progetto che riguarda questo ministero è il progetto con eh, la Regione Liguria, eh, dove eh, si inserisce questa, eh, questo centro di eh, medicina computazionale in un ambito eh, molto più eh, complesso eh, che con la Regione Liguria stiamo facendo. Eh, che riguarda in generale eh, la medicina di precisione, eh, l'uso delle tecnologie per varie applicazioni, inclusa la medicina, e eh, ricordo che anche la Liguria eh, è, ha un ecosistema territoriale della ricerca che ben si correrà a questo progetto. Quindi eh, nell'insieme eh, è una eh, misura che eh, integra eh, quello che è già presente. Presente, eh, e che permette quindi di arrivare a, a risultati in tempi più brevi e magari anche più precisi grazie intervento del ministro della salute roberto speranza sì grazie anch'io saluto tutti i presidenti di regione e questo progetto bandiera legato alla regione liguria credo che sia di particolare importanza e sta dentro una stagione nuova di investimenti che stiamo costruendo sul nostro Servizio Sanitario Nazionale. Voglio ricordarlo, in pochi mesi sono stati messi 10 miliardi in più sul, servizio, sul Fondo Sanitario Nazionale, 20 miliardi sul PNRR e per la prima volta un PON Salute. Dentro questo ambito il progetto Bandiera che riguarda la Regione Liguria, cioè questo Centro di Medicina Computazionale, ha un tasso di innovazione molto molto rilevante e l'obiettivo di fondo è quello di mettere a sistema due rivoluzioni fondamentali di questo tempo. Da un lato la rivoluzione genomica, dall'altro lato la rivoluzione dei big data. Mettere insieme, mettere a sistema queste due rivoluzioni ci consentirà di rafforzare la nostra capacità su un terreno rilevante come quello della medicina personalizzata, della medicina di precisione. E chiaramente questo sforzo lo faremo sul territorio, anche connettendo la nostra iniziativa ai due IRCS che sono già presenti, quello del San Martino e quello del Gaslini, che sono due realtà molto rilevanti del territorio. Intervento del presidente della Giunta regionale della Liguria Giovanni Toti. Signor Presidente Draghi, Ministri, cari colleghi, io sono particolarmente soddisfatto di questo eh, progetto per molti eh, aspetti. Eh, il primo è un progetto complesso che mette insieme fonti di finanziamento eh, diverse. Credo che sia anche lo spirito del PNRR quello di usare questi fondi come moltiplicatore e tessuto connettivo eh, di progetti più eh, ambiziosi rispetto anche alle fonti di finanziamento finanziamento stessi del PNRR. Nel secondo, la seconda ragione di eh, soddisfazione è legata al fatto che, essendo legato a una ricerca legata alla salute e alla sanità, eh, tema assai sensibile degli ultimi due anni per tutti, eh, per tutti noi e per tutto il Paese, se non per il mondo, credo che sia una risposta anche ai bisogni dei cittadini del prossimo futuro e, e questo credo anch'esso vada nella direzione di modernità del PNRR. Ultima dato di questo progetto, per cui ringrazio ovviamente non solo eh, Regione Liguria, coloro che l'hanno pensato, L'Università, l'IT e come si colloca eh, in un ecosistema, come ha detto il Ministro Messa, particolarmente fecondo eh, in, in Liguria. Ma penso anche che vada un po' oltre il tema delle infrastrutture materiali per creare eh, diciamo, quella competitività in termini di ricerca, che poi diventerà eh, competitività in termini anche di industrializzazione di prodotto. Insomma, diventa qualcosa che realmente può far crescere il nostro paese. Paese sia come qualità scientifica sia come qualità industriale e credo che sia un altro dei grandi compiti che il PNRR eh, ci affida per poi far sì che questi soldi abbiano un ritorno importante in termini di qualità della vita e in generale di qualità del Paese. Quindi ringrazio tutti a partire dal Ministro Germini che ci ha ovviamente creduto e che insieme eh, ai suoi tecnici ha lavorato a lungo per questo, per questo progetto. Per il protocollo d'intesa per la realizzazione dei progetti bandiere Hydrogen Valley, introduzione del Ministro per gli Affari Regionali e le Autonomie, Maria Stella Gelmini. In realtà io ho poco da aggiungere se non ringraziare il Ministro Cingolani e tutti i Presidenti di Regione per quella che è insomma un pezzo della seconda missione del piano appunto la transizione ecologica mi fa piacere che molti progetti bandiera non solo fra quelli che presentiamo oggi riguardino proprio la missione numero due a significare che c'è una grande sensibilità presso le regioni in questo tema quindi grazie davvero e buon lavoro a tutti intervento del ministro della transizione ecologica Roberto Cingolani grazie a tutti allora rapidamente il il protocollo riguarda un'azione eh, specificatamente costruita dall'Europa che è quella delle Hydrogen Valleys. Non so perché le chiamino valli, poteva andare anche in pianura in collina, comunque insomma le chiamano Hydrogen Valleys, sono i distretti dell'idrogeno. Ehm, sapete che l'Europa ha un target di arrivare a 500 MW eh, in tempi relativamente brevi per la produzione dell'idrogeno che è un accumulatore di energia molto prezioso per, per la futura decarbonizzazione. Il, il protocollo riguarda cinque regioni, Basilicata, Friuli-Venezia-Giulia, Piemonte, Puglia e Umbria. Eh, in queste regioni verranno costruiti questi distretti eh, per la produzione di idrogeno cosiddetto verde, cioè idrogeno prodotto con una tecnica che è l'idrolisi, che viene alimentata, consuma molta energia elettrica, dovrebbe essere alimentata solo da energia elettrica verde, quindi è strettamente connesso alla nostra capacità di produrre energia elettrica rinnovabile. Sono due target, il primo è scadenza a marzo del 23 per darvi un'idea, uno è il 48 traguardo della missione eh, di insomma, mh, mh, contro, contro il, che contrasta il cambiamento climatico del PNRR. Il 48 traguardo atteso per marzo del 23. E che poi è seguita da una misura di più lungo termine eh, che scade a giugno del 26. La prima, quindi il, a, a marzo del 23, si tratta di identificare le zone eh, industriali dismesse in cui costruire di concerto con le regioni queste, questi distretti dell'idrogeno. Dovranno produrre meno di 3 tonnellate di anidride carbonica eh, per, eh, per tonnellata di gas. E la seconda, il secondo target, quello di giugno del 26, è portare questi 5 distretti a produrre fra 1 e 5 megawatt di potenza totale. Quindi c'è un rip recupero, ripristino di territori dismessi di ex uso industriale, eh, un'operazione di installazione di nuove tecnologie. Eh, tutte queste linee guida verranno sviluppate insieme con le regioni e dal Ministero della Transizione Ecologica e si costituirà un comitato di coordinamento e monitoraggio che in tempo reale seguirà lo sviluppo del progetto. Credo che sia un'ottima notizia e ci mette in linea con i migliori Paesi d'Europa in questo settore che è strategico per il futuro. Intervento del Presidente della Giunta regionale del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Federica. Grazie, vorrei iniziare ringraziando il Ministro Gelmini per la collaborazione che c'è e c'è stata anche, eh, con le Regioni anche su questo tema per quanto riguarda i progetti Bandiera, ovviamente il Ministro Cingolani per la disponibilità data per quanto riguarda l'Hydrogen Valley. Questo è un tema, eh, devo dire, particolarmente importante, soprattutto al momento storico e anche viste le tensioni internazionali che sta vivendo l'Europa e il nostro Paese. C'è cioè l'approvvigionamento energetico e la capacità di fornire fonti eh, alternative di approvvigionamento ai nostre realtà produttive, ma devo dire, anche alla parte civile è molto importante. Su questo tutta la parte dell'idrogeno nella missione 2 è molto importante. Eh, sono molte risorse che ovviamente saranno diffuse a livello nazionale ed alcune saranno specifiche invece per queste cinque best practice, così le vorrei chiamare, di queste cinque regioni, che potranno essere ovviamente motore eh, di crescita per tutto il Paese. Cioè queste cinque regioni, con quello che diceva il Ministro Cincolani, con questo coordinamento, l'idea è quella di specializzarle in temi specifici riguardando ovviamente l'idrogeno, così da poter espandere queste e, diciamo best practice a livello nazionale. Le regioni si sono messe a disposizione, ringraziamo ovviamente il Governo e il Presidente del Consiglio Draghi, perché la collaborazione istituzionale, che soprattutto in temi come questi, che sono particolarmente dedicati, strat, delicati e strategici per il Paese, è fondamentale e le regioni ovviamente sono a disposizione. Grazie. Intervento del Presidente della Giunta regionale del Piemonte Alberto Cirio. Grazie, buongiorno signor Presidente Grandi, buongiorno signori Ministri, grazie eh, di questo momento così importante e concreto. Eh, per il Piemonte eh, questo è un passaggio estremamente significativo perché parliamo di riconversione di aree industriali dismesse e il Piemonte in particolare con la zona di Torino e con la crisi dell'auto di ormai una decina di anni fa eh, ha tutta una serie di potenzialità che possono davvero diventare il luogo naturale all'interno del quale produrre idrogeno, andando a recuperare un patrimonio urbanistico, andando a eh, rioccupare eh, sotto il profilo appunto, lavorativo eh, persone che andando verso l'elettrico, evidentemente il passaggio dal termico all'elettrico si chiama transizione apposta perché deve essere un passaggio non traumatico in termini occupazionali, noi crediamo molto che questo investimento l'idrogeno possa recuperare molti posti di lavoro che diversamente verrebbero persi. In più eh, si valorizza la capacità di ricerca e innovazione di una regione come la mia, che ha al suo interno il Politecnico di Torino, che da sempre è un, uno stakeholder importante a livello internazionale in questo settore, e infine... Il Ministro Cingolani, che ringrazio, parlava di idrogeno verde, parliamo di idrogeno prodotto con energie pulite, con energie rinnovabili. La nostra capacità di produrre energie rinnovabili con l'idroelettrico, chiamandoci Piemonte ed essendo una regione di montagna con tanta acqua, che produce energia, può davvero creare quella circolarità dell'economia che ci chiede l'Europa e che eh, credo possa essere davvero molto produttiva. Mi unisco ai ringraziamenti al Ministro Gelmini e soprattutto sono felice, signor Presidente Draghi, che le regioni vengano valorizzate come interlocutore credibile per una sfida che possiamo vincere soltanto rimanendo uno accanto all'altro. Intervento del Presidente della Giunta regionale dell'Umbria, Donatella Tesei. Sì, buongiorno. Anch'io mi unisco naturalmente ai ringraziamenti al Presidente Draghi, a tutti i ministri qui presenti e ai colleghi. Per una regione come l'Umbria, che da tempo sta costruendo veramente la sua identità sulla sostenibilità eh, ambientale, evidentemente questo è un progetto assolutamente calzante. E, diciamo che ci permette di muovere i primi passi verso un percorso anche più articolato, che vedrà l'idrogeno al centro delle fonti di energia rinnovabile, specialmente in alcune aziende strategiche per la nostra regione. Penso all'industria dell'acciaio, di Terni, piuttosto che ad altri siti industriali che eh, hanno necessità di avere delle fonti di energia rinnovabili in questo momento anche così particolare. E Naturalmente anche in Umbria eh, possiamo avere utilizzare dei siti industriali dismessi e quindi questo è assolutamente coerente. E, come tutte le cose, eh, quando si condividono cosa che abbiamo fatto insieme al Ministro Gelmini e con il Governo, sicuramente tenendo conto di quelle che sono le caratteristiche e le esigenze dei singoli territori eh, del nostro Paese, io credo che si possano raggiungere i risultati che tutti noi, eh, che tutti noi auspichiamo. Eh, questo è molto importante, spero che anche nei progetti futuri e quelli che stiamo ancora portando avanti ci sia proprio questa eh, capacità di interlocuzione e di condivisione perché è fondamentale per arrivare alla meta eh, che ci chiede l'Europa ma ci chiedono principalmente i cittadini italiani. Grazie. Intervento del Presidente della Giunta Regionale della Puglia, Michele Emiliano. Signor Presidente, signori Ministri. La Puglia è la prima produttrice italiana di energie da fonti rinnovabili e siamo, eh, abbiamo dato la piena disponibilità al Governo di varare eh, ulteriori impianti anche offshore eh, per aumentare questa capacità produttiva e questa è un'opportunità. Abbiamo altresì eh, alcune minacce che derivano dalla necessità della trasformazione tecnologica della più grande acciaieria d'Europa probabilmente e quindi abbiamo candidato Taranto ad essere il polo se possibile nazionale per la sperimentazione delle tecnologie che consentiranno di utilizzare l'idrogeno anche nella fase industriale dell'acciaio. È eh, un progetto molto ambizioso, molto complesso, quindi noi consideriamo la disponibilità del Governo a sostenere il progetto della Regione Puglia come strategico non per la Puglia, Presidente, ma per l'Italia. E quindi, come al solito, eh, la Puglia risponde al Paese con piena disponibilità e volontà di collaborazione. Intervento del Presidente della Giunta regionale della Basilicata, Vito Bardi. Signor Presidente Draghi, buongiorno signori Ministri e a tutti i presenti. Eh, è un'occasione importante quella di oggi, fra l'altro vede il coinvolgimento totale delle regioni che eh, finalmente eh, possono eh, esprimere al meglio le proprie potenzialità eh, in basilicata esiste il più grosso giacimento petrolifero d'europa su terra eh, abbiamo molto sfruttato stiamo sfruttando le estrazioni petrolifere abbiamo molto investito nell'eolico sicuramente eh, procedere eh, per l'obiettivo della decarbonizzazione, quello per l'idrogeno, è sicuramente un punto importante e determinante. Noi la, possiamo riconvertire molte aree che sono state dismesse e sicuramente sarà un impegno comune eh, non solo eh, fra noi Regioni, ma soprattutto un'interlocuzione, mi auguro, sempre più eh, diretta con il Governo, perché abbiamo tanto da fare e siamo sicuri che possiamo far bene se collaboriamo tutti quanti insieme. Grazie. Prende la parola il Presidente del Consiglio dei Ministri. Oh, eccolo. Ma, ehm, sono molto contento oggi di avervi tutti qui. Ministri, Cari Presidenti di Regione, eh, Sottosegretario Garofoli, eh, sono contento perché gli accordi di oggi sono un passaggio fondamentale nell'attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Noi oggi definiamo i protocolli con le Regioni Liguria-Piemonte, Friuli-Venezia-Giulia, Umbria-Basilicata e Puglia per l'intesa sulla realizzazione dei progetti Bandiera e la scelta di farlo a Palazzo Chigi è un segno dell'importanza che il Governo dà alle Regioni e agli altri enti territoriali nell'attuazione del PNRR, ma la scelta dei Presidenti di regione di voler venire qua è anch'essa anch un segno dell'importanza che loro danno alla realizzazione di, questo, di questi progetti e spero ripeteremo, anzi sono certo, ripeteremo la stessa, come dire, lo stesso momento di incontro per tutti gli altri progetti Bandiera. Il PNRR è un piano che parte dal basso, come ho spesso detto. Questo di nuovo dà importanza a questo incontro, perché eh, il PNRR spesso è visto soltanto come un grande documento che è stato studiato tra Bruxelles, Roma e però si dimentica che i progetti sono venuti da voi, sono venuti dai territori. Quindi questo mom ogni momento d'incontro va veramente considerato come un momento di consapevolezza dell'importanza che l'attuazione di questi progetti avrà. E d'altronde eh, tocca a voi a progettare altri progetti, a attuare quelli progettati e questi sono progetti, come appena diceva ora il Presidente Emiliano, di valore e anche il Presidente Toti, un po' tutti voi avete fatto questo punto. Sono progetti di profondo valore strategico per il territorio, non sono progetti anche importanti ma senza un, un valore strategico. Voi siete i protagonisti del piano, voi sarete quelli che il, il governo, questo governo, vorrà sostenere e su questo eh, potete contare, potete contare incondizionatamente. Per questo voglio ringraziare tutti i presidenti delle regioni e anche i ministri che sono stati direttamente coinvolti, in particolare i ministri Speranza, il ministro Messa, il ministro Cingolani e la ministra per gli affari regionali che ha coordinato tutto questo sforzo. E quando si dice coordinamento non è una cosa banale, è, il, è proprio trasmettere il messaggio che viene dalle regioni al governo centrale e viceversa è un continuo colloquio, direi quotidiano colloquio che permette alle istituzioni di lavorare insieme, di lavorare in maniera coordinata. Quando manca questo colloquio finisce il dialogo e si perde tempo. Tutto qua. Quindi è importantissimo. I protocolli che firmiamo oggi riguardano due progetti di grande interesse territoriale e nazionale. Entrambi Mettono a sistema diversi interventi previsti dal Piano, grazie alle capacità di selezione e progettazione territoriale promossa da voi, dalle Regioni. Il progetto proposto dalla Regione Liguria serve a realizzare un centro di medicina computazionale e tecnologica, come è stato detto un attimo fa. Unisce infrastrutture scientifiche, tecnologiche, cliniche in modi innovativi e ha l'ambizione di diventare un punto di riferimento nel settore. Il progetto delle regioni Piemonte, Friuli-Venezia-Giulia, Umbria, Basilicata e Puglia punta a realizzare siti di produzione di idrogeno verde in aree industriali dismesse, contribuisce a stimolare la crescita a creare occupazione. Ci avvicina ai nostri obiettivi energetici e climatici che il Governo è determinato a mantenere e anzi a perseguire con sempre maggiore convinzione. E, Presidente Emiliano, il suo riferimento al fatto di avere questo progetto a Taranto è particolarmente importante. La Puglia oggi è la maggior produttrice di energie rinnovabili e spero continui ad esserlo quindi molti degli investimenti che saranno fatti in questo campo vedranno anche la Puglia di nuovo come attore protagonista e la locazione di questi investimenti vicino Taranto è fondamentale perché il Governo intende riportare l'ILVA a quello che era quando era competitiva e è, come lei ha detto è la più grande acciaieria d'Europa quindi non possiamo permetterci che non produca che non produca al, al, ai livelli a cui è capace di fare, produce anche oggi i progetti bandiera intendono premiare le capacità creative degli enti territori territoriali, rafforzare la coesione sociale e territoriale. E come dicevo prima, quelli di oggi sono solo i primi, ce ne saranno altri e voglio rivedervi tutti di nuovo qua. Grazie. Grazie. La cerimonia è conclusa. Presidente, solo un ringraziamento al sottosegretario Garofoli perché devo dire che ci ha dato una mano. Eh, come sempre una mano straordinaria quindi grazie davvero vuole dire qualcosa? vuole? no